Ok, siamo in diretta. Uh, sì, buongiorno, a tutte, buongiorno a tutti, buongiorno uh, a tutti. Io direi di aspettare ancora un minuto o due aspettare e qualche altra persona, e diamo inizio a questa conferenza stampa. E chiederei alle persone che sono collegate direttamente sulla piattaforma Zoom di mettere muto al, al microfono, e così evitiamo interferenze audio. E, e, per, per chi poi volesse intervenire o fare delle domande, e, basta prenotarsi scrivendo un asterisco Ehm, con nome o cognome organizzazione o attestata giornalistica e poi appunto lasciamo spazio a interventi magari di due o tre minuti eh, vedete c'è una chat ehm, al, al lato della, della piattaforma Zoom dove potete, potete collegarvi intanto eh, anche su, su Facebook siamo in diretta sia sulla pagina di terra sia sulla pagina della fra i CGL e quindi qualche, qualche secondo di pazienza dovremmo poter iniziare. È collegato? Sì, ma non si sente nulla. No, dicevo che stiamo... Aspettando ancora qualche minuto prima di, di iniziare, aspettiamo che anche sulle piattaforme Facebook di Terra e della Fracigelle, che trasmettono in diretta, si colleghi un po' di, di persone, così possiamo dare inizio alla, eh, alla diretta. Allora, a questo punto direi che possiamo, possiamo iniziare. Allora, benvenute e eh, benvenuti a questa diretta di commento eh, al decreto approvato ieri che include tra le altre cose il, la regolarizzazione del, del, del, dei braccianti e dei, dei migranti che vivono in maniera irregolare in questo, in questo paese. Eh, abbiamo pensato di, di fare un punto di, di, di commento attraverso questa conferenza stampa sui generis perché è una conferenza stampa online avremmo voluto farla dal, dal vivo ma eh, le condizioni non ce lo permettevano e, però ci tenevamo a fare un commento come associazioni promotrici eh, di questa campagna regolarizzateli che ha proprio spinto il, eh, il governo a a chiedere diciamo, ad attuare poi questa regolarizzazione di cui adesso vi veniamo a parlare. Io sono Fabio Ciconte, sono il direttore dell'Associazione Terra, che è una delle due associazioni promotrici di questa campagna. E accanto a me, spero che lo vediate accanto a me, c'è Giovanni Mininni, che è il segretario generale della, della Fly CGL. E altra organizzazione con cui da anni siamo impegnati nella battaglia contro il caporalato, lo sfruttamento del lavoro in, in agricoltura, con cui in questi anni abbiamo combattuto per avere la, la legge eh, contro lo sfruttamento del lavoro del caporalato, la 199 del 2016, cioè abbiamo fatto una battaglia lunghissima eh, sulle aste al doppio ribasso, cioè per riequilibrare i rapporti di filiera Ehm, nell'agroalimentare, agro, nell quindi che ha a che fare con il mondo della grande distribuzione e oggi abbiamo, diciamo, concluso un pezzo importante di questo lavoro avviato eh, due mesi fa attraverso un appello che abbiamo lanciato come Terra e come i CGL in cui chiedevamo al, al governo di questo paese di intervenire in maniera urgente eh, Proprio nelle, nelle, nelle, nei giorni della pandemia, per eh, appunto misura urgente di tutela eh, delle, delle persone che vivono eh, nei ghetti di questo paese. Parliamo di migliaia di donne e di uomini, lavoratrici e lavoratori, spesso in condizioni di irregolarità, che vivono. Ehm, in situazioni che spesso il diritto internazionale definisce come inumane e degradanti, baracche in legno, senza servizi igienici, senza acqua corrente, dove tutte le misure di sicurezza a cui ci siamo abituati in queste settimane, penso al lavarsi le mani, penso al, a, al distanziamento sociale, erano, del, erano e sono del tutto inapplicabili. Su questa linea abbiamo chiesto un intervento urgente anche attraverso la... Regolarizzazione delle, di queste donne e di questi uomini attraverso misure urgenti nei confronti rispetto alla situazione alloggiativa, e anche di questo parleremo perché là dentro il testo del, dell'appello: un appello firmato da eh, centinaia ormai di realtà eh, del terzo settore molto variegate, dalla Caritas dal, ad Action Aid, da Buon Diritto a tutte in realtà appunto che da anni sono impegnate sul campo, eh, sul fronte di, delle, delle, dei, dei diritti, abbiamo avuto adesioni eh, importanti di personalità come il cerimoniale del Papa, eh, lo stesso Papa ha accolto l'appello qualche giorno fa, il 6 maggio, eh, sulla regolarizzazione. e Oggi siamo arrivati a un punto importante, quello che abbiamo chiamato un, eh, un, passo, un passo in avanti. Io lascerei a uh, Giovanni Mininni, il segretario generale della FAI CGL, di raccontarci il punto di vista del sindacato e eh, il decreto appena approvato, e poi andiamo un pochino più nei, nei dettagli anche con me e poi lasciamo spazio alle domande. Grazie Fabio, e buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Come ricordava Fabio giustamente noi siamo state tra le prime associazioni e organizzazioni a, a prendere posizione su questo tema, a chiedere a gran forza, a gran voce al presidente Mattarella e al, al governo tutto un intervento straordinario con una lettera che abbiamo inviato, che inviamo già il 25 marzo scorso e, e poi successivamente con diverse azioni anche di, di pressione sui vari ministri del, del governo per, affinché appunto si intervenisse in maniera urgente su un tema che rappresenta la, la parte, come dire, più estrema del, del problema in Italia della, della sussistenza, diciamo, di... Eh, un, tante persone che eh, non sono regolari eh, e quindi tanti immigrati che non sono stati eh, mai regolarizzati nel nostro paese che però danno un contributo enorme all'economia, soprattutto all'economia agricola per quello che ci riguarda essendo noi un sindacato dell'agroalimentare eh, ed essendo diciamo, Terra ecco, un'associazione che lavora tanto insomma, in questo ambito per cui, come ricordava Fabio, le battaglie che abbiamo condotto insieme negli anni precedenti ci hanno portato naturalmente a ehm, volgere il nostro sguardo eh, in epoca di emergenza Covid, quando a eh, tutti i cittadini venivano chieste da, dai medici delle, delle precauzioni, a uno sguardo a svolge, volgere il nostro sguardo verso un pezzo che noi conosciamo molto bene, che sono appunto i ghetti, ma sono solamente una piccola parte, sulla quale però c'era bisogno, bisogno di, di eh, intervenire e, e rimane ancora il bisogno di intervenire urgentemente. Anche se non c'è stata nessuna eh, formale risposta, ma eh, noi oseremo dire per i contatti che poi successivamente abbiamo avuto con, eh, insieme con diversi componenti del governo, eh, la misura che è stata varata eh, ieri eh, è sicuramente una misura che... Eh, ha tenuto conto del nostro appello. Nel nostro appello richiedevamo delle misure urgenti eh, possiamo tranquillamente eh, rivendicare che eh, eh, sia l'articolo, sia il punto 17 che il punto anche 18 ricomprendono queste misure in quanto realizzano una sinergia eh, di azioni comuni tra le varie istituzioni, quindi sicuramente quando si prevede eh, la necessità come, come viene eh, eh, richiamato di eh, intervenire sulle condizioni inadeguate, eh, condizioni igienico-sanitarie inadeguate nelle quali sono ehm, appunto costrette queste persone quindi sia donne che uomini eh, nel nostro paese e soprattutto intervenire con azioni che sono rivolte a, a trovare misure urgenti per superare queste condizioni di disagio e di nelle quali sono costrette queste persone, eh, lì c'è tutto l'impianto che abbiamo richiamato noi nell'appello. Nel, nell Lo rivediamo scritto in maniera proprio eh, precisa. Eh, oserei dire che anche eh, la necessità di coniugare eh, queste azioni con una, un tavolo già aperto, che è il tavolo sul caporalato, ehm, che prevederà, come è scritto nel decreto, anche l'intervento eh, di, di altre associazioni come la Croce Rossa, come la Protezione Civile e come il Ministero mh, delle, della Coesione Territoriale del Sud, eh, ci mette in condizioni di poter avere ulteriori strumenti che anche noi chiedevamo nell'appello e nelle eh, dichiarazioni che in tutto questo mese e mezzo abbiamo fatto a sostegno di quell'appello. Non lo chiedevamo solamente, come correttamente diceva Fabio, solo noi e solo eh, Terra, ma tutte le persone, anche singoli cittadini, che hanno ritenuto opportuno aderire a quell'appello e sostenerci con la loro vicinanza, con le azioni che abbiamo anche pro promosso, con eh, il tweet storm che abbiamo, che abbiamo promosso anche nei, nei, nei giorni scorsi. Poserei dire che da questo punto di vista diciamo, ecco, sono state colte in pieno le, le cose che noi avanzavamo con, eh, con la lettera, ma eh, se noi allarghiamo lo sguardo eh, ad altri temi che sono quelli più importanti, possiamo dire che eh, questo provvedimento eh, ci rende molto soddisfatti, fermo restando che come sempre ogni legge eh, è ancora... Eh, si può sempre migliorare e noi non abbasseremo la guardia perché nel momento in cui questo decreto eh, dovrà vivere la sua conversione in legge ci adopereremo certamente per migliorare alcuni punti che ci sembrano ancora, eh, come dire, possibili da migliorare. Però va tenuto conto, siccome noi siamo poi anche organizzazioni che vivono nel sociale, che vivono anche eh, nella, nel rapporto con la politica, ci rendiamo conto che nelle condizioni date assolutamente eh, con questo tipo di governo eh, e con la mediazione politica che normalmente un governo deve fare tra le forze che lo sostengono noi riteniamo di eh, poter esprimere con chiarezza di essere molto soddisfatti per eh, il livello di mediazione che hanno raggiunto e soprattutto per i contenuti che ci sono in questo decreto. Eh, nei giorni scorsi eh, ci siamo trovati molto spesso a dover discutere eh, sulla stampa o perlomeno dalla stampa ehm, rispetto al fatto ehm, se bisognava rinnovare di tre mesi di sei mesi o se bisognava rinnovare proprio del tutto il permesso di soggiorno a chi ehm, aveva come dire a chi era scaduto il, il permesso di, di soggiorno ehm, eh, dal 31 ottobre 2019 in realtà quello era un, un falso problema, nel senso che era un pezzo della discussione sulla quale purtroppo per giorni eh, abbiamo visto le più disparate dichiarazioni. E, eh, e che infatti oggi, potendo leggere meglio il decreto, con più precisione, vediamo che, è stato, che fa parte del cosiddetto punto 2 del decreto. Quindi riguarda un pezzo di, la, di persone. Eh, ai quali è scaduto il permesso di soggiorno e andava rinnovato. In realtà, ci permettiamo di sottolineare che il cuore del provvedimento, il cuore del provvedimento, cioè la parte più importante del provvedimento, è rappresentata sicuramente dall'articolo 1. L'articolo 1 prevede la possibilità appunto di eh, qualunque datore di lavoro poter avviare una. Eh, una pratica di eh, regolarizzazione per i propri dipendenti eh, sul territorio italiano e, eh, come dire, eh, purché si venga dimostrato che ci sia eh, la sussistenza di un rapporto di lavoro con i settori eh, individuati, quindi l'agricoltura, e dopo farò un ultimo passaggio su questo, l'agricoltura e sostanzialmente colfe da badanti, quindi il, il lavoro domestico di sostegno e di bisogno familiare e questo come dire, permesso di soggiorno sarà concesso per, eh, per un anno in effetti basta dimostrare che sia un'attivazione di un contratto agricolo di un contratto in questi settori voglio specific specificare, riappropriandomi come dire, della specificità agricola che il contratto in agricoltura è in teoria anche un contratto che si può attivare con una sola giornata di lavoro eh, perché il lavoro stagionale in agricoltura è fatto da lavoro a giornata eh, e soprattutto come dire vengono pagati i lavoratori a giornata e vengono eh, versati i contributi a giornata la previdenza agricola per, per i lavoratori stagionali è a calcolata sulle giornate di lavoro può apparire strano sappiamo che è un tecnicismo ma il legislatore in questo caso ha assunto in maniera molto precisa la specificità agricola, no? eh, anche perché noi abbiamo avuto modo appunto anche di rappresentarglielo e dobbiamo dire che eh, ecco, ha recepito eh, scrivendo bene su questo, eh, visto che la specificità agricola è fortemente richiamata come possibilità, ha scritto bene appunto la norma eh, oltretutto senza mettere nessun tetto e nessun vincolo per cui è chiaro che nel momento in cui al punto 3 vengono oltretutto definite gli ambiti nei quali può avvenire questa stabilizzazione non si parla più solamente di agricoltura in senso stretto ma oserei dire per tradurla sempre cioè per dirla come dire ai, ai tecnici eh, che possono andare ad, ad approfondire il codice civile, all'articolo 2135, nella, nella definizione dell'imprenditore agricolo, fa una definizione molto ampia, modificata nel 2001, che non, non riguarda più solamente chi coltiva la terra, ma riguarda anche chi eh, svolge lavoro di raccolta, lavoro di trasformazione del prodotto agricolo, lavoro di eh, anche eh, trasporto del prodotto agricolo e di commercializzazione del prodotto agricolo. Questa cosa viene ripresa eh, naturalmente modificandone alcune parole ma viene ripresa al punto 3 quando si dice appunto che non riguarda solo l'agricoltura riguarda l'allevamento e la zootecnia, la pesca e l'acquacoltura, ma soprattutto diventa molto importante quelle attività connesse perché sono esattamente quelle del codice civile del 2135 che sono quelle, tutte le attività collaterali eh, perché? Perché il codice civile guarda al prodotto e non al lavoro agricolo. Eh, quindi segue il prodotto durante tutta la sua filiera. Ecco, queste cose eh, mi permettevo di aggiungerle tecnicamente perché appunto appartengono al nostro lavoro eh, anche di sindacale che svolgiamo e, e vado a chiudere per dire una cosa molto, molto veloce eh, in chiusura. Noi abbiamo eh, espresso questo giudizio proprio per questi contenuti che ho velocemente illustrato, tralasciandone altri, eh, ma semplicemente per un motivo, perché eh, questa cosa, insieme al tavolo sul caporalato, insieme alla legge 199 del 2016, eh, è un ulteriore strumento che ci consente per contrastare il caporalato e lo sfruttamento in agricoltura. Ma è una cosa che riguarda anche i lavoratori italiani, come tutte le, cose, come tutte le leggi che abbiamo avuto fino ad ora. Perché? Perché dando la possibilità di essere regolarizzate a queste persone, a queste uomini e donne in carne ed ossa, che hanno contribuito sempre da fantasmi alla nostra economia e hanno contribuito a far arrivare i prodotti dell'agricoltura sui nostri tavoli, ehm, ecco, queste persone adesso hanno un'opportunità di uscire dall'essere da, dall dei fantasmi, di diventare delle persone in carne ed ossa, e soprattutto di poter chiedere finalmente la possibilità di girare per il nostro paese e di andare a cercare lavoro da un'altra parte perché se i migranti sono in Italia non sono certo per venire a fare le vacanze ma per venire a lavorare loro possono chiedere il lavoro, eh, come dire, il lavoro legale dovunque e naturalmente questa cosa gli permetterà di avere anche un contratto regolare di non essere più sotto ricatto e se non sono sotto ricatto loro non saranno più sotto ricatto nemmeno i lavoratori e le lavoratrici italiane che molto spesso sono costretti al sottosalario diffuso in agricoltura proprio perché le aziende che sfruttano i lavoratori li, li, li minacciano che se non accettano il sottosalario troveranno sicuramente braccia a minori costi, a minori salari. Ecco, con questa legge si mette, con questo decreto legge che poi sarà trasformato in una legge e noi miglioreremo sicuramente si mette in condizioni tutta la filiera di emergere, di andare nella legalità. Naturalmente il nostro ruolo come sindacato non finisce qui, il nostro ruolo come eh, anche filiera sporca, mi permetto, di dire, eh, mi permetto di dire Fabio, non finisce qui perché dovremo vigilare sull'applicazione di una norma così importante. Ma non possiamo voltarci da un'altra parte rispetto al fatto che una cosa del genere in agricoltura non era mai avvenuta una regolarizzazione solo per il settore agricolo non c'era mai stata nel Paese. Quindi non possiamo che salutare come molto importante questo provvedimento. Grazie. Grazie Giovanni. Eh, aggiungo alcune cose io eh, dal nostro punto di vista e poi lascerei anche alle, alle domande che stanno già arrivando. E, allora, lo diceva bene Giovanni prima. Eh, noi dobbiamo partire dalle condizioni date. Le condizioni date sono, eh, avevano due elementi. Il primo elemento è eh, una situazione di emergenza globale in cui non era affatto scontato che un governo tra le varie misure, tra le centinaia di misure messe in piedi, riuscisse anche a varare una misura di questo tipo. Se voi aprite il decreto di, eh, approvato ieri, sono 400 pagine, ecco avere dentro quelle 400 pagine delle norme per la regolarizzazione è un dato importante. Il secondo elemento da non sottovalutare che ci porta a dire appunto che alle condizioni date è un, uh, un risultato importante è che la compagine di governo eh, non è assolutamente allineata rispetto a questi temi di cui stiamo parlando, cioè le posizioni da una parte dei 5 stelle e dall'altra parte del di Italia Viva sono in alcuni casi molto molto divergenti e questo hanno, diciamo, questi sono gli attori con cui in qualche modo abbiamo dovuto confrontarci in queste settimane per questo insisto nel dire che alle condizioni date è un punto di avanzamento eh, importante perché la regolarizzazione è importante perché eh, è diciamo non è, è un'arma Centrale per spuntare l'arma del caporale e delle imprese e degli imprenditori che vogliono sfruttare le lavoratrici e i lavoratori perché è evidente che un, un, un lavoratore irregolare e ne abbiamo a decine, a centinaia, a migliaia non ha altra possibilità se non quella di essere sfruttato. Un lavoratore irregolare eh, può continuare ad essere. Eh, sfruttato ma un'arma in più cioè quella di avere il permesso di stare in questo paese e quindi di eh, in qualche modo eh, far valere i propri diritti sul caporale e sul datore di, di lavoro questo è un punto centrale eh, del, del di, di questa operazione ed è una, un, un qualcosa che eh, per quanto ha degli elementi, degli elementi di parzialità eh, rispetto alla norma approvata però mette nelle condizioni migliaia di persone di fuoriuscire da una situazione di irregolarità. Eh, dicevamo prima che è evidente che poi nella conversione in legge eh, alcune cose dovremmo provare a migliorarle, è del tutto evidente che questo è un passo in, una, in un lungo cammino eh, che ci deve portare alla risoluzione del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Siamo anche consapevoli ehm, di alcuni ehm, come dire, limiti che, questa, che questo decreto ha, eh, ad esempio il fatto che non, non copre eh, tutta la, eh, diciamo, tutte, le, tutte le forme di irregolarità presenti in questo, in questo Paese, pensiamo che i diritti umani debbano valere in termini assoluti, in termini assoluti per tutti e non, non per qualcuno, ma stando diciamo... A questa uh, battaglia su cui noi abbiamo tanto lavorato, il, il, il punto centrale per noi è oggi avere un'arma che ci permetta di eh, far emergere eh, migliaia di persone che si trovano in questo paese in maniera irregolare. Noi in questi anni ne abbiamo eh, incontrate diverse, con molte di loro siamo in contatto... Eh, giornalmente con molti di loro abbiamo eh, progetti di emersione anche di, di formazione in agricoltura, penso a un progetto che abbiamo in Puglia eh, di, di, di, di, di inserimento lavorativo e di formazione penso ai nostri musicisti dell'orchestra dei braccianti sono tutte persone che vengono da, da quei ghetti con cui lavoriamo ogni giorno ma poi il tema dello sfruttamento noi l'abbiamo raccontato ieri in un articolo pubblicato sulla nostra pagina eh, internet di, di terra eh, è un qualcosa che ha a che fare anche con, con gli italiani e eh, anche questo in parte ripreso all'interno del, del decreto perché eh, abbiamo raccontato ieri la storia di Martina una, eh, un attivista della rete di, di terra, con che si è formata eh, nella nostra scuola di formazione che ha è andata a lavorare eh, nei campi piemontesi eh, insieme a donne e uomini che, dal, che vengono dal Pakistan, eh, parimenti, è stata sfruttata allo stesso modo, senza contratto, eh, con una paga eh, irrisoria, a dimostrazione del fatto che è un fenomeno che è, diciamo, abbraccia tutto il paese, tutto l'arco del, del, dello stivale. Da questo punto di vista il decreto della regolarizzazione dà una, una dà una possibilità a quanti eh, possono diciamo, fare un permesso per, per ricerca di, di lavoro e, e dà la possibilità a quanti eh, invece possono diciamo, eh, avere un, un, permesso di, di, un permesso di soggiorno, un contratto di lavoro e penso ad esempio, eh, diciamo, uscendo un, da, un, da, dal, dal tema che vicino a noi, penso ad esempio alle migliaia di donne in particolare che vivono nella cura della persona, le ampi, che assistono gli anziani di questo paese, che potranno avere una, una regolarizzazione proprio attraverso questa, attraverso questa misura. C'è un pezzo in più che andrà rafforzato e che riguarda un punto che noi abbiamo specificatamente spinto nel decreto, ovvero... Ovvero, piccole, nel primo sportellino. Eh, ok, scusa, c'è un'interferenza audio. E c'è cioè un pezzo importante riguarda la questione dei ghetti. In cui si dà, come richiesto dentro l'appello, mandato ai prefetti e alle regioni di intervenire, lo accennava prima Giovanni. Eh, per, diciamo, per intervenire nella situazione di emergenza, ma più in generale di intervenire anche nelle more del, del, del piano triennale del, del caporalato. È evidente che quello è il passo eh, successivo su cui noi dovremmo batterci per fare in modo che i ghetti siano un qualcosa che appartiene al passato. Aggiungo anche che dovremmo vigilare perché non si passi dai ghetti alle tendopoli, perché, come dire non risolverebbe la, la situazione, ma noi dobbiamo fare in modo che queste donne e questi uomini in carne d'ossa e con gli stessi diritti de, dell'umanità abbiano la possibilità di avere una casa, di, magari di andare a pagare, di pagare un affitto, di avere un contratto di lavoro con cui anche pagare le tasse, come facciamo tutti. Quindi uscire finalmente da una situazione eh, di continua, di, con un continuo approccio eh, emergenziale ed è evidente che questo, eh, che, che questo decreto è un, un primo passo, un primo passo eh, importante che ci permette, nei, nei dettagli che raccontava prima Giovanni, di far emergere migliaia di persone. Però eh, io su questo ci tengo e poi su questo chiudo. Eh, noi dobbiamo essere in grado di... Ehm, prima di tutto di vigilare su quello che succede, cioè è evidente che le circolari eh, che devono essere emanate a livelli locali devono essere fatte subito, perché i tempi per l'emersione sono molto stretti, è evidente che le procedure devono essere molto eh, snelle, su questo noi dovremmo vigilare, ma è, è anche evidente che quest, questo, eh, questa regolarizzazione è un primo passo, che non ci stiamo fermando qua, non andremo in vacanza oggi come non l'abbiamo fatto ieri, continueremo a lottare per i diritti delle persone e perché dal nostro punto di vista di associazione che si occupa da anni di sfruttamento del lavoro all'interno di un sistema, di una filiera agroalimentare e dentro una cornice ecologica dell'agricoltura, è evidente che noi potremo... Diciamo, rafforzare un'agricoltura di tipo ecologica se accanto abbiamo anche una giustizia sociale che fa il conto con le migliaia di donne e di uomini che vengono sfruttati in questo paese. Ecco, quando tutto questo eh, verrà eh, portato a termine noi ci potremmo dire eh, soddisfatti a, al 100%. Fino ad allora continueremo a a combattere non abbiamo fatto, ma riteniamo che ieri sera sia stato fatto un passo in avanti importante. Ehm, allora, a questo punto eh, io direi di chiederei eh, a Francesco e Eleonora. Eh, allora, stiamo stiamo ricevendo delle, delle domande da Facebook. E intanto volevamo segnalare alle persone che sono invece presenti eh, qui diciamo nella stanza di Zoom se vogliono diciamo prenotarsi per fare delle domande basta segnalarlo nella chat con un asterisco insomma segnalando il nome e cognome e così eh, o se vogliono fare anche un breve commento eh, insomma eh, gli passiamo la parola e nel frattempo Francesco da Facebook ha delle domande per chi? Francesco, credo che tu sia in muto. Avete ragione. Tommaso Ferrando dell'Università di Anversa ci chiede a che punto ritenete che il decreto rifletta le vostre richieste? I punti 17 e 18 non danno budget alle regioni. In termini di permessi, le due fattispecie sono estremamente limitate. L'esclusione per chi ha ricevuto il foglio di via e per chi è stato condannato per reati non relativi alla migrazione, come ad esempio gli stupefacenti, mi fanno pensare che il decreto valga molto più per lavoratrici e lavoratori domestici che per l'agricoltura. Lascerei, Francesco, scuola, forse conviene che tu... Possiamo... Le... Tutte le domande e poi lascerei magari anche poi a Jean-René Biongo della Fly. di Perfetto. Di tecnici, poi io sulla... Raccolgo quindi un'altra domanda da un utente Facebook che ha uno pseudonimo e dice non vi pare che la mediazione politica sia stata fatta sulla pelle delle persone senza contratto di lavoro, ci sono solo sei mesi di permesso che si denuncerà per sei mesi di lavoro diventando visibile al sistema per poi essere a rischio espulsione e poi abbiamo eh, lorenzo misuraca giornalista del salvagente che ci chiede ciao a tutti quante sono eh, realisticamente le persone che potranno avere un contratto regolare grazie al nuovo decreto considerate le tante restrizioni un altro no ok no esaurite le domande Ok, e, allora, Grazie Francesco. Io direi che eh, poi ci un altro paio di domande che vabbè, queste magari raccogliamo dopo. Nel frattempo, direi che può rispondere. Intanto, volevo ringraziare Francesco Pagnè e Leonora Cavallari che stanno guidando tutta la, la stampa, che fanno parte dell'associazione Terra e diciamo, dell'ufficio comunicazione e campagne di terra e ringrazio insieme a tutte le persone di terra che in questi mesi hanno lavorato duramente, comprese quelle che ci avevo prima nei rapporti, nei, nei progetti locali. Passerei la parola a, a Gerne Bilongo, che è responsabile dell'Osservatorio Placido Rizzotto che in questi anni produce ogni anno un rapporto importante sul, che mappa la, la, diciamo, la situazione dello sfruttamento per darci magari delle risposte più sul piano tecnico eh, perché alcune domande erano molto specifiche Giovanni dunque grazie, grazie per, per la parola. Io rispondo subito a, a Tommaso dell'Università di Anversa, che chiede se uh, riteniamo che questo provvedimento rifletta le nostre richieste. Non si tratta di riflettere le nostre richieste, il provvedimento raccoglie e recepisce molte delle questioni, delle questioni, che abbiamo posto eh, in via urgente al governo quando si è posto eh, quando è, è cominciata l'emergenza sanitaria. Quindi partendo dal, dagli stessi ghetti alla condizione soggettiva di regolarità di tanti lavoratori migranti, credo. Lo vediamo tutti che questo decreto abbia offerto delle vie di uscita vere, concrete, uh, da queste due situazioni, soltanto queste, queste, queste due situazioni. Ora, se, se la domanda poi è quella di sapere se ci sono delle coperture finanziarie in buona sostanza, sì, le coperture ci sono, dunque, i punti 17, i commi 17 e 18 che ha sollevato, che ha sollevato no, Tommaso dell'Università di Anvesa. In realtà vanno letti in stretto coordinamento, certo coordinamento e collegamento con il richiamo del piano triennale, di contrasto allo sfruttamento che è stato adottato uh, a fine anno scorso dallo stesso, dallo stesso governo. Il piano triennale ha già una, una dotazione finanziaria il tavolo. Il, tavolo, il, tavolo il tavolo caporalato ha già una dotazione finanziaria maturata prima uh, dell'emergenza e ammonta 85 milioni, 85 milioni di euro allo Stato. E allora la prospettiva di accelerare le misure previste uh, dal piano triennale, misure elaborate dal, dal, dal tavolo caporalato, vengono semplicemente, le risorse vengono attinte da questa dotazione iniziale di 85 milioni di euro. Quindi le coperture, le coperture ci sono, queste azioni possono essere attuate, implementate sin da subito. Ecco. L'altra domanda del giornalista del, del Salvagente che uh, parla di restrizioni, per chiedere quante sono le persone che potranno usufruire di queste finestre offerte dalla regolarizzazione, eh, quante persone potranno davvero accedere a, queste, a questa possibilità di regolarizzare la, loro, la propria posizione nel territorio dello Stato. Io credo che questa sia una grande opportunità storica, una grande, una grande occasione. Le restrizioni, queste, le restrizioni, ci sono dei paletti, non ci sono restrizioni. Credo che questo sia un punto, un punto straordinariamente importante. Il permesso di soggiorno temporaneo di cui parliamo viene dato a... A qualsiasi immigrato che si presenta in questura con permesso eh, scaduto al, dal 31 di ottobre, si presenta in questura, fa gli adempimenti occorrenti e si rilascia il permesso di studio di sei mesi. Ora, nell'arco di quei sei mesi, se un rapporto di lavoro, di lavoro eh, se dimostra l'assistenza di un rapporto di lavoro oppure dimostra di aver lavorato, in agricoltura o in altro settore, tenendo conto della specificità agricola che ha così ineccettibilmente rappresentato Giovanni, quindi anche una sola giornata di lavoro perché la previdenza agricola lo prevede: ebbene, anche in quel caso il permesso di soggiorno eh, viene, il permesso di soggiorno iniziale temporaneo di sei mesi viene convertito in permesso ordinario. Ora, su questo tema del permesso ordinario dobbiamo fare un po' di chiarezza. La normativa, il testo di commigrazione del 286 del 98 prevede che per quel tipo di lavoro è permesso sia di un anno. Però abbiamo tutti visto, visto negli ultimi anni che le questure in autotutela rilasciano direttamente un permesso di soggiorno di due anni. Per te la tempistica che conosciamo, no? se uno uh, presenta un, un contratto di lavoro stagionale uh, e si, si debba rilasciare un permesso di soggiorno di un, di un anno, spesso lo ritira a pochi giorni dalla scadenza, e in via precazionale si, si, si sia orientati nel, nel percorso del rilascio di un permesso un po' più lungo di, di, di due anni io credo che questa sia una grande una grande opportunità poi uh, avere, i, i, i, co, come, come vedete come vediamo tutti questi 160 euro sono costi che già normalmente normalmente sono costi che qui fanno normalmente fronte di immigrati per il rinnovo eh, per il rinnovo ordinario del, del titolo di soggiorno della marca da Bollo no contributo per la stampa del titolo elettronico e la tassa di soggiorno non dobbiamo perdere di vista questo quindi è tutto parametrato in una chiave assolutamente abbordabile, assolutamente fruibile da chiunque ecco. io penso che questa sia una straordinaria opportunità che dobbiamo continuare a difendere e rivendicare e rivendicare tutti insieme se posso Fabio aggiungere una cosa alla okay all'utente su Facebook che ha, che ha postato una domanda eh, che però non si è, non si è diciamo, firmato con nome, eh, che chiedeva, come tu ricordavi, eh, il che chiedeva la, la, eh, allora, senza contratto di lavoro solo per sei mesi, chi è che rinnoverà eh, solamente per sei mesi il, il permesso e chi denuncerà per sei mesi? il lavoro, insomma, diventando visibile poi solamente per sei mesi, continuerà a essere sfruttato. Ecco, eh, come, io, come ho detto nell'intervento, eh, questa è la cosa sulla quale eh, abbiamo ragionato sulla stampa nelle ultime due settimane. In realtà, questo pezzo riguarda una parte solamente delle persone, cioè quelle che gli è scaduto il permesso di soggiorno, eh, dal, eh, Dall'ottobre, dal 29 ottobre, voglio essere preciso, 31. dal 31, eh, ottobre 31 ottobre 2019. E sono soprattutto per esperienza ehm, persone che eh, vengono fuori dai famosi decreti di sicurezza di Salvini, no? Che avevano contingentato i tempi delle scadenze. Quindi. Riguarda una parte molto limitata, noi non saremmo in grado di fare una stima, l'unica stima vera può venire dal Ministero dell'Interno, ma riguarda il comma 2, quell'aspetto. Quindi eh, non, come dire, non, eh, è chiaro che eh, solo per sei mesi diventa problematico. In realtà la fattispecie più ampia che riguarda anche, che non ha limiti e che può riguardare tutti quelli di cui ha necessità anche l'agricoltura che già lavora in agricoltura, che per esempio molti di essi sono negli, al, negli insediamenti informali nei cosiddetti ghetti e quindi stiamo parlando di 160-180 mila persone che negli insediamenti formali e nei ghetti sono in Italia, dati del Ministero del Lavoro e del nostro osservatorio Clascio Rizzotto, eh, se non qualcosa in più, sono interessati ma riguarda l'articolo 1. Quindi lo voglio ribadire. Eh, lasciamo stare questa cosa dei sei mesi perché erano notizie di stampa prima che uscisse il decreto. Adesso il decreto ce l'abbiamo e eh, il decreto riguarda all'articolo 2 una fattispecie limitata che sono interessate dai sei mesi, ma guardiamoci l'articolo 1 che invece è una fattispecie molto più ampia di, che può interessare centinaia eh, di mh, come dire migliaia e migliaia di persone su quello ci dobbiamo concentrare e su quello mi permetto di dire confermando le cose che diceva Gian noi non vediamo nessun paletto o perlomeno a nostra memoria eh, eh, regolarizzazioni in questo modo non sono state fatte naturalmente permangono le cose eh, che, che, che conosciamo e cioè che naturalmente gli imprenditori devono versare e i lavoratori altrettanto si potrà eh, aprire, e questo ne siamo consapevoli un mercato nero su queste cose ma dovremmo vigilare però non è che perché siccome si può aprire un mercato nero noi le cose non le dobbiamo fare in Italia, questo è il meccanismo attraverso il quale avvengono le regolarizzazioni è un po' come dire siccome in Italia ormai molte imprese stanno diventando di controllo della mafia non diamo gli aiuti alle imprese altrimenti li diamo alla mafia, ecco non è così noi invece dobbiamo riappropriarci della legalità in questo paese con, eh, come sindacati, come associazioni che lavorano in questo settore dobbiamo vigilare, dobbiamo organizzare noi i lavoratori affinché da invisibili diventano visibili nella legalità e dobbiamo essere attori e non spettatori di una norma che abbiamo anche conquistato. Grazie. Grazie Giovanni. Eh, non so, Francesco, che abbiamo raccolto altre domande nel frattempo. Allora, più o meno... Ecco, vai tu, Ele. Yeah. Uh, qui nella, nella stanza c'è Daniela Preziosi per il manifesto che voleva intervenire. Vediamo se Non so se mi sentite. Adesso sì, Daniela. Non vi vedo però, cioè vi vedo ma non... voi non mi vedete, ah mi vedete? Adesso ti vediamo. Buongiorno, non volevo intervenire, non, non, non oserei, eh, volevo solo fare due domande. E nella mia testa sono per Ciconte, una per Ciconte e una per Minigni, però poi decidete voi come com rispondere. La prima riguarda la tempistica, ne parlava poco fa Ciconte e, e diceva che appunto il, il, il tema della tempistica è molto importante e una anche delle critiche che fanno alcune associazioni datoriali. Eh, su questo, e allora volevo sapere che, siccome questo decreto dovrà essere come ricordavamo, come vi ricordavate, dovrà essere convertito in, dal Parlamento se c'è nella, diciamo, nel, nella vostra scaletta, nella vostra roadmap, se c'è un termine eh, entro il quale sarebbe troppo tardi. Quindi questo per, per, per regolarci anche noi che dobbiamo lavorare su questi tempi, su questi argomenti. E poi invece per il segretario, ma poi veramente mi risponde chi vuole, ehm, ho sentito la sottolineatura dovuta naturalmente per le condizioni date in cui eh, si è svolta la, la discussione dentro il governo e anche dentro la maggioranza di questo decreto. Però ho sentito anche che, eh, pense, pensate, avete in testa alcune richieste di miglioramenti che potrebbero arrivare dentro il dibattito parlamentare. Io sono un po' ehm, pessimista su questo perché credo che l'equilibrio che si è trovato in, uh, nel governo e nella maggioranza è, è, è miracoloso e non so <coughs> se potrebbe diciamo, essere migliorato in Parlamento, dove c'è una grande parte delle opposizioni come sapete che invece faranno una battaglia molto dura e molto ideologica su questo provvedimento però volevo sapere se nel caso voi avete dei miglioramenti diciamo intellegibili che possiamo cominciare a eh, immaginare eh, nella battaglia parlamentare sapendo appunto che le condizioni date purtroppo sono eh, quelle purtroppo ben fotografate da questi ultimi tre giorni e dalle tensioni di questi ultimi tre giorni, vi ringrazio. Grazie, Daniela. Eh, preziosi il manifesto, e ora uh, sì, anche Gianluca Palma. Ok, Gianluca Palma, prego. Ci sì, sono, mi sentite? Mi, mi sentite? Sì, sì, assolutamente. Vai, ok, buongiorno, grazie. No, io sarò molto breve. Volevo appunto sciogliere solo due curiosità. Una riguarda lo scudo penale. Volevo capire se effettivamente, quindi leggendo il testo, so che c'è stata l'opposizione ferma dei, dei 5 Stelle su questo punto e rischiava anche di, di saltare tutto, quasi tutto il decreto. Volevo sapere se appunto la sanatoria sui datori di lavoro, insomma ipoteticamente al centro di, di reato di sfruttamento e caporalato, non rischieranno appunto di, di, di vedersi condonati questi questi reati finora quindi se il condono sul culto penale è completamente abolito e non c'è questa eventualità e non si ripresenterà sperando nella conversione in legge in, in, in parlamento quindi se anche lì sarete attenti a vigilare e la seconda domanda è dato che si parla di lavoratori che devono dimostrare di aver avuto anche una sola giornata di, di contratto fino all'ottobre 2019 e, ma siamo sicuri che in tutta questa massa di, di lavoratori eh, non eh, siano la maggior parte non siano la minoranza che abbiano avuto un contratto di lavoro e quindi che eh, quasi tutti accederanno a questa regolarizzazione. Vi ringrazio. Eh, Francesco, forse c'è un'ultima un domanda. Sì, esatto, eccoci qui. Eh, ci scrivono su Facebook una domanda questa mi sembra specificamente per Fabio eh, io comprendo perfettamente la prospettiva evidenziata da Fabio Ciconte e con ciò le problematiche politiche che le contingenze emergenziali di cui si deve assolutamente tener conto però pur tocendo della logica frutto del compromesso lo comprendo ancora una volta neocolonialista sottesa al decreto il punto maggiormente censurabile eh, è proprio in termini di efficacia rispetto all'obiettivo che si pone se si continua a legare la regolarità del contratto di lavoro la regolarità al contratto di lavoro dubito fortemente che le persone potranno far valere i propri diritti. Il comparto agricolo, però, potrà continuare a tirare innanzi. Grazie per le vostre preziose battaglie, ma riflettiamo su questi aspetti, un caro saluto grazie, allora provo a, rispond <coughs> provo a rispondere alle eh, varie questioni poste. Allora, sullo scudo penale, per quello che noi, le informazioni che noi abbiamo avuto in queste settimane, non c'è mai, mai stato nei fatti. E continua a non esserci, e per cui dobbiamo distinguere poi tra il dibattito politico e poi quello che succede con nel, eh, la discussione vera su, sui, sui decreti. Questo è stato, un, è stato per giorni all'interno del dibattito politico, ma poi non, non, non c'è. Eh, Sull'ultima domanda invece, eh, allora in, in linea, diciamo, se io avessi dovuto scrivere il decreto eh, ma evidentemente non, non l'abbiamo scritto noi è chiaro che eh, parto dal, dal, dal principio universale a cui facevo riferimento prima cioè che i diritti eh, umani debbano valere per tutti e in quanto tale anche il, quello della cittadinanza debba valere per tutti indistintamente quindi questo diciamo è l'assunto eh, dopodiché c'è anche un tema che ha a che fare con il, con il lavoro e su cui invece è un punto centrale il fatto di Ehm, che sia legato anche allo strumento del, del lavoro perché eh, intanto perché poi le persone hanno eh, la, il, il bisogno anche di, di, di, di lavorare è chiaro che questo elemento rafforza la parte lavora, del, del lavoratore rispetto al mondo dell'impresa perché gli dà quello strumento, diciamo prima, per far valere i propri diritti viceversa ciò non sarebbe possibile e viceversa il comparto agricolo dovrebbe soprattutto in questa fase utilizzare manodopera irregolare e quindi come dire per definizione eh, sfruttata. Per questo, diciamo, quest'arma è un pezzo in più esattamente per rivalersi su quella filiera produttiva che, a cui facevo riferimento prima, cioè Dentro questa battaglia noi dobbiamo ricomporre l'equilibrio fra il lavoratore e l'impresa, fra le imprese agricole e il mondo della distribuzione alimentare, perché se non componiamo questo, questo disequilibrio, noi avremo i sì, prodotti che a scaffare costano pochi centesimi, ma stiamo creando impoverimento complessivo lungo tutto l'arco della, della filiera. Sulla tempistica ehm, è evidente che dobbiamo ancora capire come andrà avanti nei prossimi giorni, dalle informazioni che io ho, già stamattina erano, cioè un, erano al lavoro ai ministeri eh, per eh, accelerare diciamo, sul, sulla parte attuativa, quindi poi anche sulle circolari che devono essere eh, attuative, che devono essere eh, emanate, ed è evidente il fatto che il, questo va, va fatto perché la finestra che diciamo arriva fino a, fino a luglio per la richiesta di regolarizzazione altrimenti rischia di essere troppo, eh, troppo corta. E, mi pare di aver risposto a tutto altrimenti lascerei la, anche a Giovanni eh, o a Jean se vogliono aggiungere qualcosa. Allora sì, <ride> grazie Fabio. Ehm, io purtroppo devo già dire che non ho sentito bene non ho la, la, la, seconda risposta, la seconda domanda di Gian, Gian che eh, si è collegato, quindi naturalmente non sono in grado di rispondergli, per cui se può ripeterla sarei ben felice di poterlo fare. E... Anni, scusa te la ripeto la, la, la, la sintetizzo io chiedeva se, sì. se c'era lo scudo penale per i datori di lavoro Questa prima e... la ricordo. però ho fatto anche una seconda domanda se non sbaglio ma c'era una seconda parte che se eventualmente vuole chiama a Gianluca Palma di integrare. va bene grazie eh, allora innanzitutto ecco, allora, ringrazio Daniela Preziosi del manifesto perché entra, eh, per la domanda che mi ha fatto, perché eh, entriamo, come dire, in un ambito anche politico della, eh, di valutazione no? del, eh, dell'intero provvedimento, eh, che sappiamo bene, lei forse sa anche meglio di noi, essendo un'attenta giornalista politica eh, che ben conosciamo, insomma, perché la leggiamo spesso. Ehm, il, come dire, ten, gli equilibri come sono stati costruiti, no? soprattutto su questo provvedimento. Ehm, è chiaro che questo provvedimento si inserisce in un provvedimento molto più ampio, mi ricordava Fabio, di eh, circa 500 pagine, per cui ci sono tanti altri interventi che come sindacato ci interessano tanto, perché ci sono i bonus per i lavoratori agricoli, ci sono altri interventi che riguardano i eh, lavoratori diciamo, della filiera agroalimentare. Quindi lo stiamo monitorando anche da quel punto di vista, sappiamo che anche su quegli altri pezzi c'è stato un compromesso del governo. Eh, su questo eh, provvedimento che riguarda la regolarizzazione in parte c'è stato uno scontro forte eh, tra Italia Viva e il Movimento 5 Stelle, che però è stato anche un po' molto più amplificato, se le dire, dalla, eh, de, dalla stampa per quello che è stato poi veramente. In realtà eh, si ponevano appunto alcune questioni eh, su, eh, su questo benedetto articolo 10, che poi ne è stato aggiunto un altro, il 10 bis, perché riguardava appunto lo scudo penale. Eh, una norma con la quale noi naturalmente eravamo e non possiamo che essere d'accordo, anzi d'accordissimo, se dire, che però è stato superato. Tant'è vero che eh, le discussioni che vengono ancora fatte sullo scudo penale si potrebbero liquidare con questa risposta. Lo scudo penale non c'è, non c'è. Eh, sia il 10 che il 10 bis sono molto chiari. Anzi, soprattutto non c'è per chi, per quei datori di lavoro che, hanno, che sono stati condannati, anche se non ancora con una sentenza definitiva, e quindi la cosa è ancora in via di giudizio, soprattutto per sfruttamento del, del, del lavoro nero, soprattutto per caporalato, quindi per quei, eh, quei come dire, crimini che sono legati, e anche qua per la prima volta si cita proprio il 603 bis, perché c'è un chiaro riferimento alla legge 199, contro, cosiddetta contro il caporalato e lo sfruttamento. Eh, naturalmente questo aspetto eh, ha trovato un accordo poi alla fine su un tema che noi riteniamo anche essere giusto ci sia in questa, in questa legge. Ma cosa vogliamo cambiare per rispondere a Daniela Preziosi? Certamente ci sono alcune cose che vanno cambiate. Proprio questa norma, ad esempio, per i permessi di soggiorno, sempre del comma 2, per i permessi di soggiorno che sono scaduti dal 31 ottobre 2019, noi pensiamo che si possa anticipare ancora di un po'. Questa, questa data, no? perché potrebbe essere un paletto. Fermo restando però il fatto che siccome, come dicevo prima, questa, cosa, questa norma risponde alla logica dei decreti di sicurezza di Salvini e per esempio l'ultima nave di ragazzi venuti dall'Africa, di, di persone venute dall'Africa, rientrerebbe in questa fattispecie e quindi sarebbero tutelati, visto che abbiamo letto tutti quanti i giornali, eh, se noi riusciamo però a guadagnare qualche mese ancora antecedente è chiaro che andiamo sempre di più eh, Daniela a mettere in discussione i decreti Salvini i decreti sicurezza Salvini perché è chiaro che noi come FLAI, come CGL riteniamo che quei decreti siano assolutamente una cosa assurda no? ma penso che anche Fabio Conterra condividano queste cose diciamo, sì, anche di un politico eh, politico con da un punto di vista di giudizio. L'altra cosa, mi permetto di dire, ma questo appunto lo concorderemo poi con anche con le altre associazioni che ci hanno sostenuto in questa battaglia, noi dovremo sempre di più lavorare nella trasformazione di questo decreto da decreto a legge, e qua voglio fare una... è un decreto, questo va subito in vigore. Non è che ha bisogno di decreti attuativi per farlo andare in vigore, ha bisogno di circolari, che è una cosa diversa, che però vengono fatte, nel che vengono fatte per definire quelle, quelle cose che riguardano eh, un momento successivo, quando già sono state fatte le domande per, per, proced per procedere alla, alla, alla richiesta del permesso di soggiorno quando già c'è bisogno di, di rispondere per dire quali sono i pagamenti che devono essere fatti eh, delle tasse legate alla, alla domanda della richiesta di, di permesso. Quindi sono tutte cose che, di cui c'è il tempo ancora, un mese, un mese e mezzo, per poter far invece partire da subito il decreto. Quindi questo decreto, l'altro aspetto positivo, che non ha decreti attuativi, non ha bisogno di decreti attuativi. E per chiudere la risposta a Daniela Preziosi, noi riteniamo che ci sia, ci sia in nuce eh, perché è citato due o tre volte negli articoli, un, già un collegamento buono al 99 del 2016, legge contro il capo e sfruttamento, ma che questa cosa debba ancora di più intensificarsi. Cioè, noi dobbiamo portare che ehm, eh, a Integrare questo provvedimento in maniera ancora più forte con l'applicazione completa della legge centrale. in particolar modo per l'istituzione delle sezioni territoriali, laddove avvenire dell l'incontro della domanda e offerta di lavoro, perché se facciamo emergere dall'illegalità questi lavoratori e dall'irregolarità. C'è bisogno poi un luogo dove si incontra la domanda e l'offerta del lavoro e che sia in mano allo Stato, che sia un luogo nel quale sia pubblico e lo si possa controllare, così come, lo si, come, si, come dopo si deve controllare la corretta applicazione dei contratti. Manca quel pezzo, quel pezzo è scritto in una legge che però si collega molto bene a questo decreto e quindi non dobbiamo fare altro che rafforzarlo da questo punto di vista. Grazie. Eh, passare la parola a Gian per c'è un altro punto tecnico. Sì, velocemente, sì, sì. Eh, così andiamo a chiudere, grazie. Sì, sì, sempre sulla questione così detta dello, dello, dello, scudo, dello scudo penale. Dunque, noi abbiamo in questo, in questo decreto, in questo articolato, ben due articoli. L'articolo 10 che parla di sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei no? confronti di lavoro e del lavoratore. Non ci dobbiamo dimenticare di questo altro aspetto e del lavoratore, perché poi naturalmente eh, noi abbiamo ci sono delle sanzioni che possono essere combinate all'immigrato che si presenta negli uffici pubblici per denunciare la, sua, la propria situazione di regolarità. Questo è il meccanismo classico del ravvedimento operoso, semplicemente quello, non è previsto, non c'è nessun uh, scudo fiscale. Poi l'articolo 10, questo articolo 10 viene ulteriormente rafforzato dal... 10 bis eh, che a sua volta dice che non sono sospesi i, i procedimenti penali nei confronti del solo datore di lavoro per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per sfruttamento della prostituzione, per il 600 del codice penale, il 603 bis del codice penale, quindi tutto quel, quel numero di reato che spesso che spesso si verifica in, in agricoltura e anche in generale nel, nel, nel lavoro. Quindi noi lo possiamo affermare, lo affermiamo, lo scudo penale non c'è. Uh, questo tema rischia di rimanere molto strumentale, però credo, credo che bisogna andare poi nel merito, del, nel merito delle questioni. Non si può buttare il bambino con l'acqua sporca. Quindi questa è, questo è un, una, una cosa assolutamente di mente che dobbiamo tutti puntualizzare. Perfetto. A questo punto direi che abbiamo affrontato tutti i temi in, in questa ora e passa di conferenza stampa eh, ci dispiace non averla potuto fare dal vivo anche perché abbiamo visto insomma la partecipazione online anche su zoom è stata notevole a segnalare che c'è un interesse rispetto a questi temi che eh, come dire, ci carica anche di una responsabilità poi nei prossimi mesi di continuare a vigilare a, com a combattere nella direzione che abbiamo raccontato fino fino adesso per noi questo è un elemento di rimente importante nel, nel proseguire le, le battaglie che conduciamo eh, giornalmente sul campo, sul piano delle inchieste giornalistiche per quel che ci riguarda e sul piano delle, delle, delle, delle, delle, delle campagne politiche più, più larghe come queste che abbiamo fatto in questi mesi. Io ringrazio tutte e tutti voi per essere per esservi collegati, per averci fatto tante domande e grazie e buona giornata a tutti. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie.